ci potrebbero dire ovviamente tante cose in questa parasha molto corta, ma credo che, ed è per questo che l'abbiamo inserito nelle curiosità, credo che la cosa che ci farà più riflettere è legata a un versetto che adesso troveremo nella quinta chiamata al Sefer. I figli di Israele, nella quinta chiamata al Sefer, poche ore fa, sono usciti e hanno fatto la lettura che adesso vi propongo. Io vi propongo soltanto Un verso. Ma credo che sia importante per due motivi. Il primo motivo per la centralità della tradizione deuteronomica sullo iavismo. Lo iavismo è quella dottrina radicata antisincretista, e qui mi rilascio al punto numero due: che caratterizza non solo il codice e tutta la tradizione, il codice che stiamo leggendo, e tutta la tradizione iavistica, appunto, ma anche quella deuteronomica, dove c'è Dio solo, che è il tetagramma, un luogo solo di culto. Gerusalemme il centro. Ma la seconda cosa, credo sia ancora più forte, nel senso che la Sacra Scrittura è nata intorno a tradizioni puntuali, abbiamo detto in tante introduzioni, a non solo Sefer Bereshit, ma a tutto il Panache, a tante tradizioni legate alla celebrazione di un solo Dio. Ma attenzione, questo solo Dio è Ani Hashem Ven enod. Io sono il tetagramma e nessun altro. Quindi, Qualunque forma di monolatria o monoteismo che non sia di radice javista è il pericolo numero uno che la scrittura denuncia. Il verso che andremo a leggere, prova evidente, che il verso che andremo a leggere, prova evidente, in tutte, o quasi tutte, la stragrande maggioranza, il 99 periodico, delle traduzioni in lingua volgare, proprio perché è un verso... Inconcepibile per quello che è considerato il sincretismo del diciottesimo, XIX secolo, perché non anche del XX secolo. Sincretismo, voi sapete quella parolaccia che vuol dire che chiamare Dio con nomi diversi, pur essendo lo stesso Dio non cambia niente. La Bibbia dice tutto il contrario. Vi, ricorder, vi ricorderete del certamen di Elia Navi sul Carmelo. Quando il tetagramma veniva chiamato Baal, signore padrone, marito, e lui diceva: sono io, Anniashem, io sono il tetagramma. Esodo 3.14, insomma la centralità dello Iavismo contro ogni tipo di culto monolatrico o monoteista che non sia yavista. Ecco che adesso leggeremo il testo, ve lo leggerò in ebraico e la vostra traduzione è sicuramente diversa da quella che vi darò io, ma non perché io sia particolarmente bravo, perché questa è una cosa che anche uno studente del secondo, anno, eh, scusate, del secondo mese del primo anno, solo che abbia imparato a leggere lo può vedere, che è, è come vi dico, ma eh, proprio perché non si può pensare nella mente dei traduttori che questo versetto indichi un Dio unico e non tante divinità, e questo Dio unico è il tetragramma. E il testo è questo. Siamo mm, nel capitolo 31, versetto 16. e recita così Adonai el -moshe", il solito inizio e dirà o disse il tetragramma a Mosè im ecco eh, tu sei giacente eh, con i tuoi padri gli sta dicendo che morirà Ve kamam a zè, e si alzerà questo popolo a Masè, popolo questo, vesanà o vesonà e farà da zonà, sarà parola brutta, vuol dire si prostituirà, acharè, eloè, ecco, dietro il Dio, ecco, non Acherim, no, Aherim elohim, come per esempio c'è nello shema, non vi prostrerete No, attenzione ad altre divinità, ad altri dei, la traduzione giusta, no, no, qua no, qua è singolare. E lo è, l'Achare lo è, dietro un dio, Arez. forestiero nella terra, Asher U, che egli, Bashamma, questo popolo che, U sta per il popolo, è, è soggetto il sottinteso, che entrerà. Quindi, la traduzione che sicuramente voi avrete diverso, il plural, dice: state attenti perché a non vi prostituire dietro le altre divinità. Non è così. La centralità di questo ehm, Shabbat, che è chiamato Shabbat Shuba, cioè eh, lo Shabbat della conversione, e, e anche la un una, una di conversione, perché sono due brani di Aftaroth, gli ultimi versetti del profeta Usea e gli ultimi due versetti. Di, Malachi, di, di Michea, del profeta Michea, parlano della conversione, delle grandi benedizioni che Dio dà nella conversione, una conversione di cuore, anche a volte dolorosa, frutta anche di, di, di punizioni. Tutti siamo soggetti a questo tipo di discorso. Ebbene, Shabat Shubha, conversione. E allora la Parasha ci mette in guardia. Noi abbiamo un Dio, un Dio. Questo Dio è il tetagramma. Il tetagramma è l'unico Dio della Bibbia, ma quello che la gente, i popoli, pensano che sia l'unico Dio con nomi diversi, quello è l'errore, quello è il sincretismo, ed è da quel pericolo che la scrittura ci vuole preservare. Ecco perché vi ho scelto solo questo, questo versetto per una parasha molto importante, che è la parasha dell'annuncio della morte di Moshe Rabenu, dell'annuncio del patto fatto, con la Shirah che sarà il sabato successivo, ovviamente, allo Yom Kippur, dove ci sarà proprio il cantico, un cantico, quindi un cantico preso come eh, testimone, dice, tra, tra voi e il cielo e la terra, per dire tra voi e me, dice, il telegramma, tra voi e il cielo e la terra. Quindi c'è il comando di fare quel canto, sabato prossimo, che sia testimone di un'alleanza eterna che Dio ci ha, ci ha consegnato tramite i figli di Israele. Certo, l'ha dato a loro, ma poi noi umilmente ci inseriamo, ci investiamo nel popolo santo come la sposa di Cristo per vivere anche noi la verità dello stesso Dio, la verità dello stesso messaggio e dello stesso amore del Dio di Israele. Vi saluto, vi ringrazio, ciao e alla prossima.